Mazza che manuale! È manuale! Questa è. è magnetica, c'hai cioè, i magneti Ti vedo un po' debole. O è molto pesante la cassa o tu sei, esatto. Ti sei rammollito? Peggio che E' proprio questa la parte del laboratorio che non mi piace, perché questa fa mangiare le palle a un sacco di gente. Che stai a fare? Eh, volevo togliere due guai. Tipo, no, piglialo da dentro verso il pure, così a legno Tu sei? Metto. Ecco. Piano, piano, piano. Eh, grazie. Piano che si arrabbia poi Matthew Polk Matthew Paul. posto. È proprio così, proprio drammatico? Eh. Ah, tanto assorbente acustico dentro. Ah, c'è dell'altro assorbente poi. Vedi, c'è questa cosa. È eh, lo stesso device da cilindro dentro Ah. il filtro. Vedete il filtro? È a, a tutta. bello! E eh, è impegnato eh? Che devo notare? Che il rinforzo non è dritto, è obliquo per ridistribuire le sue riflessioni all'interno del box e non fare due pareti parallele cazzo me ne sono accorto adesso come fa senza fare nuovi cioè nomi. qui è più alto e è esatto, più basso esatto eh? paraculo paraculo Matthew? Matthew che, che ha fatto? ha fatto una valvola interna bello Vabbè insomma è. Mattio Polk te ne 50 anni di mestiere, figliolo, uh, che, che, che volevi? Ma che fai? Sur l'impedenza Guarda. Sì, già. Sono già, mantenuto. Già, ok. La risonanza è. Eh, 52,7 quindi, una volta eh, come dire, rodato col segnale nostro test, questa risonanza da 52 molto probabilmente si sposterà a 48-47 hertz. Il fattore di merito meccanico è molto alto perché guarda il picco di impedenza è 60 ohm su 4 ohm di, di, di resistenza, 60 ohm è un bel andare. Uh, che dire, andremo a mangiare? Sì, sì, andiamo. No.